Ciao a tutti ragazzi sono s 4 e oggi siamo in un nuovo video sulla vanilla e oggi abbiamo un ospite Salve sono Big Ciao Come va? Allora, sono nuovo della vanilla e sì, sono nuovo quindi c'è la mia casa, casa Quella laggiù sua, quella laggiù che però vi devo indicare così perché sono in F5 magari Qui Andiamo. Qualcuno Eccola mi ha qua. inviato un messaggio su Whatsapp, perfetto, e naturalmente si sentirà nel video. E qualcuno mi continua a spammare messaggi su Whatsapp. Chi sarà? Faccio un attimo un taglio. Fantastico. Ah, ah è Madamarco, ok. Madamarco non c'è. È venuto per dirmi che lui non c'è e al mare, perfetto. Marco è una persona brutta che non vuole fare video con me e preferisce andare al mare. Uffa. Eh, vabbè, questa... il allora cosa è successo? Eh, di altro di nuovo dall'ultimo video. Allora ho aggiunto ripristino al tridente che ho anche riparato e al carapace di tartaruga. Poi in questo video volevo anche incantare la balesta perché mi ero dimenticato di farlo nell'altro episodio, ma poi penso che sarebbe pure venuto troppo lungo. Ho già qua degli incantamenti, poi più della roba da unire. E poi l'arco l'ho riparato e praticamente ho finito tutta l'esperienza per fare questo. E ho aggiunto cos'altro? Ho aggiunto, ho aggiunto impatto 1. ho messo, mi sono... Non ho messo 2, dovevo metterlo a 2 e niente mi sono io nel mentre vado al mio orticello e faccio robe quindi adesso magari andiamo poi alla farm devo ricordarmi di mettere in patto 2 perché per qualche motivo ho messo 1 e ci vediamo tra un po' allora ragazzi sono arrivato qui ci sono un attimo dei enderman solo per riparare le litra popolazione la roba allora innanzitutto Mettiamo questi incantamenti qui, purtroppo qua perdo affilatezza. Ah, ho capito. Sapevo che c'erano degli incantamenti che non erano compatibili, ma pensavo fossero carica rapida e perforazione, invece era tiro multiplo. A sto punto penso che metterò il tiro a perché se no devo buttare via la balestra. Avevo anche una ripristina che ho trovato prima. Facciamo dei libri di indistruttibilità. Cavolo. Stavo per buttare il libro di indistruttibilità nel vuoto perché si è rotta la l'incudine. La Io ora più che altro mi rifaccio... Mi Passate anche tutto. dal canale di Pig che ve lo lascio poi in descrizione ha detto che poi anche lui incomincia una serie su questo mondo quindi... Sì, penso in che però... spero che farò sul mio canale... forse tipo, devo posare il tridente che... anche se lo volevo provare il tridente. L'equipaggiamento per questo Perché ora ho cominciato a malapena il ferro. Ho malapena il ferro quindi poi sul mio canale comincerò a fare... I... Tutti gli equipaggiamenti. Mi manca solo più carica rapida. Quindi, adesso arrivo magari un attimo a 40 di esperienza. E incanto finché non trovo tra l'altro, forse dovevo incantare una balestra dall'inizio. Era meglio, mi sa. So. Dio mio, che fastidio la pioggia in questo posto. Allora, ragazzi, eh, c'è Big che se ne deve andare quindi. Ciao. Vabbè, ciao, ciao, passate, buon video Ciao Allora ragazzi, come potete vedere Ora sono riuscito a fare carica rapida 3 Ci ho messo una vita ma ce l'ho fatta E costa 13, non diciamo, tiro multiplo ripristino, indistruttibilità, carica rapida Mi sarebbe piaciuto anche qualcos'altro Però non c'è Questo lo poso qui adesso io voglio prendere soltanto le cose importanti la meccatrica rapida siccome ne ho pochi tiro multiplo di sicuro palamento a tre è abbastanza alto quindi fiamma di sicuro ci vediamo tra un attimo quando sono a casa e ho guardato tutto allora ragazzi sono tornata a casa e cosa che volevo far vedere che ho messo l'impatto 2 che l'ho trovato prima quindi ora proviamo un po' tutte le cose vorrei provare la spada che comunque l'ho già provata con gli enderman l'ascia vorrei provarla ad esempio con eh, le librerie quindi magari andiamo qui che le, le librerie, librerie funzionano, poi sta raggando un po', la pala vorrei provarla con l'erba naturalmente, quindi andiamo qui, ho di sicuro dell'erba dell da raccogliere, come vedete funziona ed è anche molto veloce lascia sappiamo che funziona questa potrei provarla sul minerale che adesso non ho il tridente proviamolo ah, quindi lanciamolo tipo laggiù mi ritorna indietro ok proviamolo un mob dovremo provare di notte ma non è ancora notte quindi proviamo ad andare alla farm di mob e solo qui c'è un creeper D'altro che bello camminare in acqua così E molto bello Perché ora ho, ho anche velocità delle anime che adesso vorrei provare ad andare a provare Che vorrei andare a provare nel nether Quindi allora il tridente va bene non l'ho provato ma funziona l'analizzazione dovremmo provarlo quando c'è una tempesta ma... oh però mi sembra che funziona no non è vero, non funziona sott'acqua tiro multiplo qui non ho infinità non mi ricordo se si poteva mettere abbiamo visto che veloce è veloce vediamo se lancia veramente tre frecce Sì. poi ne posso recuperare solo una Comunque, si, sì, sembra che faccia abbastanza male. Il problema è che non ha la cosa che fa male, vabbè. Penso che vada bene così. E ultima cosa: ci, da, ci sarebbe da provare l'elmetto. Questo basta andare sott'acqua. Ecco, qua possiamo provare che okay, vada veloce. Che figo. si sì, funziona, lavoro e respirazione e questa cosa va benissimo allora rimettiamo questo e posiamo questi strumenti in cantina avevo preso anche tutti i libri importanti li metterò poi anzi per fare veloce poso tutto in casa e andiamo subito al dunque di cosa voglio fare oggi ci ho messo già un po' di tempo ad incantare allora se avete visto tutte quelle mappe me le hanno regalate quello l'avevo promesso a scaldare l'altro giorno che okay, ho da parte allora andiamo nel nether che devo e eh, volevo non mi ricordo più bene cosa volevo fare volevo andare nel nether a cercare una fortezza perché dobbiamo uccidere degli scheletri wither per ottenere il teschio perché vorrei questo video è prepararci per trovare per provare poi a sconfiggere il Wither che ve l'ha fatto notare prima Big ed è una cosa intelligente proviamo ad uccidere quell'Enderman con la nostra nuova spada Naturalmente si tippa. Vabbè, tre colpi, li ho tirato e non avevo la cosa. E con cosa intendo le Vabbè, almeno abbiamo anche delle ender per la volendo. Se vogliamo qui tipparci allora siccome. Ah, là giù c'è uno strider. Giusto? No, non è uno strider. Allora, mi sembra che la fortezza. Ho sentito un. Ok, l'ho ucciso, non era poi neanche un problema così grave comunque, perché tanto qua non abbiamo costruito niente, probabilmente costruirò è per qualcosa, però magari l'ender perlo, non ci servono adesso. E cerchiamo questa fortezza, Ma tra l'altro un attimo, solo riparare la pala che mi dà fastidio, vederla così. E ripariamo un attimo anche le litre. Ok, tutto riparato, perfetto. Magari teniamoci le litre. Che non si sa mai. Allora, mi sembra che fosse da questa parte, ma è talmente tanto tempo che non ci vado. Soprattutto perché non è più importante. Visto che ora abbiamo la totemucidita che mi sta già dando fastidio visto che ora abbiamo le nuove strutture però è comunque importante allora qua ci sono venuto perché è pieno di robe allora ragazzi guardate un po' cosa ho trovato esplorando ho trovato una nuova fortezza quindi allora, ho le litre assi sì. Mettiamoci questo, perché così non prendiamo troppo danno. E cerchiamo il Wither Skeleton. Oh, c'è una cassa. Uh, diamanti. Ah, tra l'altro hanno cambiato anche i suoni del gioco, quindi non so se li sentite, ma quando cammino qua io sento dei rumori, dei suoni di passi molto bassi. Questi se avessi la zappa sarebbe molto più bello distruggerli perché dovrebbe farli molto male. Tra l'altro dovrei incontrare anche una zappa, ma non so. Oh, vabbè, lasciamoli. Ragazzi, è passato tipo un'ora e finalmente ce l'ho fatta. Prendiamola. Testa Ma io sto ci stanno non non so quanto Ho ucciso il finimondo per trovare sta roba E già c'è una cosa brutta che elimineremo così E finalmente ce l'ho fatto un test Ne dobbiamo trovare ancora altri due E speriamo in Ebbene avevo lanciato una freccia contro uno, uno di quelli lì il video ci è durato un sacco, e per... spero che per il prossimo video ne abbia già trovato altre due, detto questo il video finisce qui e ciao!